Eccomi qua! Sono riuscito finalmente a realizzare un desiderio di Roselle. Mamma mia quanto tempo è passato! Chi mi segue da un po' di tempo si ricorderà di uno scherzo che davvero ha fatto la storia perché ho dormito sul divano. La macchina pubblicitaria allora, ha avuto questo. Abbiamo vinto, ma sei scemo! Complimenti, hai vinto un nostro motto! Oh, <ride> mia <ride> Infatti vi lascio il video qua sopra, se cliccate andrete a vedere il video originale fatto tipo quattro anni fa, avevo creato una finta mail dove diceva eh, che la banca ci aveva regalato una smart perché l'avevamo vinta attraverso un concorso, ma questo chiaramente era una mail fatta da me personale per rosella quindi andatelo a vedere perché eh, fa molto ridere riceverò pugni a non finire nel frattempo io vi invito a iscrivervi al canale di telegram dove qui potete vedere dei link dove io posterò delle offerte e in questi link potrete trovare delle offerte pazzesche per poter acquistare dei prodotti vantaggiosi a un prezzo Pazzesco. Quindi andate a iscrivervi al canale di Telegram GoPippo Troverete il link qui sotto in descrizione Ma nel frattempo iscrivetevi al canale GoPippo E accendete la campanellina che c'è qui sotto Quindi mi raccomando Aiutatemi e supportate il canale Quindi tornando a noi Io finalmente ho comprato una Smart Sono riuscito a fare una trattativa E a portarmela a casa Quindi io vi lascio al video E ci vediamo alla prossima Ciao Allora sto andando a vedere una macchina rosella mi picchierà perché io gli ho piazzato una scusa e allora tanta roba dormerai adesso... sul divano pippo no <ride> adesso andiamo a vedere poi vediamo vediamo il da farsi 2000 anni later andiamo a vedere Devo leggere. Eh, questo non è una scherzi, è una cosa semplice. Appena esce di casa a destra. Mi raccomando, cerca tra le foglie. Il tipo di di fronte. Appena può parlare. Quale foglio? Andiamo. Quale foglio? C'è scritto. Quindi riprende. Sì. Ma dove? Cerca. E mi metto io a cercare qua. Oddio C'è la camera. Prendila. Oh, Puoi ma non preoccuparti, non... Coraggio, Artis so io come tirarti sul morale Cerca il cancello grande dietro qua appena sei guarda davanti a me Dai momi mi devo fare i giri mm -hmm. Non si vedono Vai al cancello Qua c'è davanti a me mo. Cosa c'è? Puoi guardarlo di qua? Cosa c'è? Eh, è una smart. Eh. Andiamo a vedere. <laughs> <laughs> <laughs> eh? eh? Cosa? Hai presa? Cosa? No. Non... Aspetta, fermati, ma mi prendi in giro. Vai, è un altro scherzo. Dai, Tim ma dove vuoi? Che cazzo No, mami, veramente! Dai, davvero! È proprio lei! Mamma mia! È uno Mi scherzo! È uno scherzo! Ma davvero! Sì! Cosa c'è scritto? <ride> Prendi quello il foglio! Mi hai letto? Ma tanto ah, Amore davvero! Oh, Mamma davvero! partire, no? Eh no, me la, mi devi dare un bacio. Ma no! Mamma mio! E allora? Ma, <ride> allora? Ma come si accende? Come si accende a me? Di qua? Eh? Di qua si accende? Eh? Sì ma no, questa è elettrica non la voglio elettrica io è elettrica come si accende adesso? adesso Si cambia adesso dai adesso basta accelerare va e come accelero quello è il freno mamma eh. ah, no no il piede è quello mai il freno a mano è tolto eh, ok vai e quindi solo così accelero ah. Accelera. Non mi può E come cambia? Non sono lei no? devi solo frenare. Mm -hmm. E allora? Mi piace. Vai. Schiaccia. Schiaccia. Vai. Sei. Sì la smarta vuoi che non è più lo scherzo che ti ho fatto Eh? dov'è il parcheggio ok mm. bubu fermo allora finalmente finalmente il tuo sogno è diventato realtà vedi che, che bello un video qua dietro non ci sta nessuno vabbè poi vediamo no non ci sta nessuno dove lo metti dentro che là dietro bello, allora sei contenta Ok? Cosa c'è? Niente. Non solo che dici le tue impressioni. Che sono ancora mie. Ok. Prossimamente sicuramente. E questo è fra una Sì, quello è il freno a mano. Piano piano ti abituerai. Quindi dai, abbiamo fatto il desiderio di Rosella. Ciao, alla prossima.